erano giunte a Brindisi, a Lecce, le voci di un qualcosa talmente grande che aveva preoccupato le autorità amministrative, i rappresentanti del governo. Ma chi era il presidente poi del comitato? Il, il, il, commissario, no, il commissario, il commissario prefettizio, stando alle carte che stanno, mi ha fatto vedere la dottoressa Galiano anche in questi giorni.